Della macchina della musica! Vediamo chi c'è in onda sì, Pronto? Pronto, ciao Iolica Sì, ciao, ciao, come stai? Bene, grazie, tu sei in diretta sì, su, una radio, su Radio Divina Sto bene, grazie Mi fate aspettare Eh, eh Scusa, ci abbiamo iniziato un po' più tardi Poi il telefono si è inceppato Quindi... Abbiamo messo va bene, va bene, l'unica cosa è che ti sento un po' piano Se magari puoi avvicinarti di più Mi senti meglio? Sì, adesso sì Ottimo eh, Ti stavo dicendo, il telefono si è un po' impallato Quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà Qui c'è anche Matteo DJ che ti vuole salutare Ciao Sì Ciao Matteo Che voce, che voce Che bella voce, vocine, quelle vocine Gra <ride> una Grazie Una voce sexy sì. Grazie <ride> Prego, prego allora, in quanti siamo? Sento Angelo, sbaglio? Sì, allora, io sono DJ Angelo, poi c'è Matteo DJ, DJ, poi c'è DJ esatto. Sandro, poi abbiamo... Ciao a tutti, ragazzi, buona serata. Poi abbiamo anche DJ... Come si chiama. Vabbè, Mar... non mi ricordo il nome. Oh, siamo in tanti, dai. Poi sì, sì siamo Mark in tanti. Wenders. DJ Mark Lenders. Ah, bene, Wenders. bene. Ciao. Graziano, DJ Star, l'altro. Ciao. Non mi il nome. Sì, ciao, ciao, okay. ragazzi. Un attimino però dovete alzare un po' il volume perché vi sento piano. Mi senti? Anzi un po'... Adesso, adesso molto meglio, magari. No, ma... Sì, adesso sì, grazie. Ah, ok. Ascolta, Ionica, eh, Yolika, eh, noi sappiamo che... Ioliga, Ioliga lo preferisco. Ah, <ride> io, io, li, io, <ride> io liga. Ioliga, Ioliga, grazie. Io liga. Ah, ho capito. <ride> La, io ero convinta <ride> la Lo la so che Iolica... ogni volta con queste pronunce sbagliano tutti, è normale perché non c'è un accento che poi si individua facilmente, però è giusto dirlo Anche perché poi sulla, ip, sulla Y è difficile mettere un accento perché in italiano non è riconosciuta Certo, è normale, è normale. È sempre un nome composto, un nome d'arte, quindi è giusto dirlo come poi si pronuncia Sì, infatti, anche perché sennò poi dopo sbagliano tutti, quindi è certo. meglio sottolineare Comunque, esatto. ti stavo dicendo, noi sappiamo che tu sei siciliana e la Sicilia è una delle più belle regioni d'Italia, dove c'è anche l'etra, sì. anche la gastronomia è una delle migliori, dove, eh, diciamo, ne vanno tutti pazzi. E poi la, cosa, la caratteristica più importante della, della Sicilia è che ne, la popolazione, le persone, i siciliani, sono molto... Sono molto accoglienti, sì, molto altro. amichevoli. Sì, e volevo chiederti uh, le difficoltà che hai affrontato per, uh, visto che tu hai incominciato la tua carriera a Catania, volevamo chiederti le, le difficoltà bello. che hai affrontato per raggiungere questo obiettivo. Ma ti dico che poi tutte queste difficoltà non le ho riscontrate, anche perché comunque l'ho iniziato così un po' per gioco per divertimento, per cui poi pian piano crescendo mi sono specializzata di più nel settore e eh, sicuramente la mia città comunque mi ha ispirato molto in quel senso. Quindi hai iniziato per gioco? diciamo per sì, esatto, vabbè un per po' come per... tutti dai all'età piccola appena cioè sono incominciata comunque a 12 anni, a 13 anni ho iniziato per cui è normale che si inizia un po' così per divertimento e per passione non vabbè. si sa un po' dove si vuole arrivare questa è la verità diciamo che le, gli eventi si sviluppano dopo quando si esatto. comincia a crescere poi volevo chiederti um, se ti va di parlarci come è iniziata la, la, la tua carriera e cosa ti ha spinto ad imboccare questa strada, che poi tra l'altro ha anche riscosso un grandissimo successo? Ma ti dico che io ho iniziato appunto da molto piccola e sono cresciuta in un ambiente familiare dove già i miei genitori amavano molto la musica, e in casa già si sentivano un po' di rock, Pink Floyd, Duran Duran, diversi artisti e quindi comunque ero sempre coinvolta da, questo, da questa musica. Ho cercato un po' di ascoltare un po' diversi generi sin da piccola in modo da acquisire più, più cultura musicale possibile e poi pian piano mi sono avvicinata alle band o alle collaborazioni come cantante, come corista, scrivevo testi per me stessa, magari li rielaboravo, traducevo i brani esistenti, quindi mi sono fatta anche una cultura un po' sia musicale che anche delle, delle lingue. Sì, infatti anche perché è importante farsi una cultura musicale. Quest... Certo, ma perché con quella poi tu puoi, sei pronto ad affrontare diverse cose. Eh, infatti. E... Sei... Sappiamo anche che sei stata appassionata per quanto riguarda la danza, la pittura, che già di per sé sono delle, delle arti, de... e... dimostrano veramente quanto sei una grande artista. E inoltre sei anche appassionata per la musica. E quindi veramente sei sì. un artista a pieni voti si può dire ehm, Volevo chiederti, hai mai provato a coordinare insieme tutte e tre le arti? Ma sì, considera che l'ho sempre fatto e l'ho anche fatto qui all'interno di quest'ultimo mio brano Il Buumbare proprio che è incentrato sul ballo E all'interno ho messo anche, ho fatto mettere degli effetti grafici e con queste stelline appunto che sono presenti nel video che credo che è sempre un'espressione artistica di disegno, comunque di grafica e che esprime un po' quello che, che mi andava di fare quindi danza, musica, disegno, arte un po' di tutto messo all'interno del video come ho sempre fatto poi anche in, altre, in altri miei progetti passati io andavo anche all'istituto al artistico per cui comunque amo molto dipingere e quant'altro per cui anche nelle mie foto mi piace sempre abbellire con del Appunto delle decorazioni particolari Perché è un mio gusto Quindi anche il logo hai fatto L'hai scelto tu diciamo L'hai Non ti sento bene Dovresti avvicinarti un po' se è possibile grazie. Certo mi senti Un po' da lontano Adesso sì, mi adesso molto meglio Mi senti meglio? Ah, sì mi dicevi? No, mi... Sì allora, stavo dicendo, quindi anche il logo l'hai personalizzato tu? Sì, perché comunque mi piace appunto inserire queste cose, l'arte secondo me è un po' di tutto, eh. non solo musica, danza, disegno, cioè se si riesce come giustamente tu mi hai chiesto a conciliare tutte le cose viene, viene un lavoro più particolare in, in tutto. Il, il video comunque lo abbiamo visto, l'ha visto anche Matteus DJ, vero Matteus? Si sì. <ride> sì. tutto con te. Mi è piaciuto? Sì, <ride> sì, sì, sì. Io sono un amante esatto. della musica dance. Bene, bene, mi fa piacere. Solo sì, che non sapevamo che eri tu, che eri stata tu a personalizzarlo. Certo, è vabbè, stato io stato ho prima. pensato molto. Sì, è stata un'idea nostra, sia mia che di Alex, cercare di di mettere dentro tutte le nostre esperienze, la nostra passione per diverse cose e poi chiaramente dei professionisti ci hanno aiutato anche chiaramente poi al montaggio del video e quant'altro Vabbè c'è cioè, sempre bisogno dei professionisti Certo Ma a proposito di Alex, come è iniziata sì. il vostro, la, la vostra collaborazione? Allora, io anni fa oh, appunto ci siamo conosciuti, abbiamo, vabbè, anche il mio compagno attuale, Alex, nella vita, per cui, essendo appunto il mio compagno, abbiamo riscoperto questa passione insieme per la musica e abbiamo pensato di collaborare, quindi a diversi brani. Quindi è nata così questa collaborazione. Mm, abbiamo capito. E ehm, volevo chiederti, visto che adesso lanciamo il disco... Sì, il disco che si chiama Boom Boom Body. Volevamo chiederti sì. di descriverci un po' come è nato questo, questo bellissimo disco. Ma il brano è nato così: una sera ero con eravamo in una serata, lui suonava e mi è venuto in mente un ritmo travolgente e da lì mi è venuta un'ispirazione per questo boom boom, cioè il movimento del corpo e ho pensato di scrivere un brano appunto che, che delineasse il ballo attraverso il movimento del corpo e da lì è nato questo, questo titolo, questo brano che poi Alex ha curato nella parte musicale che poi in effetti non è nemmeno sbagliato boom boom perché in, in questo brano eh. ha fatto un boom nel mondo del campo <ride> musicale sì, era un po' quella l'intenzione. <ride> <ride> anche perché è molto, molto conosciuta, eh, si trova anche su YouTube, su tantissimi siti di vendita. dei. Sì, sì, abba... sì vai, lo trovi ovunque, comunque nel mercato digitale e quant'altro. E Poi molte, molte, molti colleghi vostri, molte radio, eh, moltissimi ci stanno supportando perché stanno comunque gradendo il, il progetto. Ma per il futuro avete intenzione di fare anche qualche altro album? Cioè, già certo, senz'altro, già stiamo lavorando a dei nuovi brani e a breve ci saranno delle bellissime novità. Ah, ottimo. Allora spero che al prossimo brano ti sarai qui in diretta con noi. Con... <ride> grazie, eh, grazie. Così lo puoi anche presentare in radio. Grazie mille. Va Ma bene, io... Mandiamo, io il, mandiamo il disco? Sì, mandiamo questo disco, dai, così lo ascoltiamo Va Allora, bene. il disco si intitola Boom Boom Body Giusto? Sì, esatto Diciamo, diciamo più all'americana Boom Boom Body Ok Mandiamo <ride> il disco Ok, tra poco Dai Complimenti per, eh, allora, complimenti per il disco Allora Ci siete tutti? Pronto? Allora Vogliamo farti complimenti per il disco Perché è molto bello Il radio hanno parlato Grazie. un po' tutti eh, si sì, sì, sono molto divertiti con questo lo passeremo fatto. sempre all'interno se non ti dispiace lo passeremo sempre all'interno del nostro programma grazie mille ragazzi, grazie per il supporto mi fa piacere che vi è piaciuto mi raccomando ballatelo quando siete lì che lavorate eh? infatti lo, lo suonerò alle feste che farò uh, prossimamente bene <ride> bene <Perché Mattel's ride> DJ, anche DJ per quanto riguarda le feste eh, DJ live sì. tutto live Bene, bene, allora li fai divertire con questo disco <ride> Infatti Va bene Ionica, io ti ringrazio Di essere stata qui, ospite tramite telefono Alla nostra trasmissione. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro Grazie ancora e buonanotte allora. grazie, Buona grazie. serata Ciao a, a tutti gli ascoltatori della vostra radio E a voi tutti, grazie Ragazzi, grazie. salutate tutti ciao. Dai. Ciao. ciao Ciao Ciao ragazzi, buona serata ciao. Grazie. grazie per essere stata qui Ma... so, Ciao Ciao Ciao. La macchina di